Buongiorno ragazzi, bentornati su Officina del Pilota a che punto sono con la Renault Clio Williams è pronta, l'estetica è praticamente pronta la carrozzeria è stata tutta restaurata gli interni sono stati puliti e alcune parti sono state sostituite ma i gruppi ottici e le plastiche sono in pessimo stato dobbiamo quindi sgrassare questi componenti e lucidare i fanali queste sono le bacchette del tetto della Williams le devo sgrassare, quindi continuerò con il super sgrassatore concentrato della Fulcron e poi applicherò un lubrificante per plastiche che le protegge dal gelo, rinnova le guarnizioni, eccetera, eccetera. Ho già provato il prodotto su alcune parti in plastica e ne sono rimasto molto soddisfatto. Applico Fulcron super sgrassatore concentrato. Preferisco non diluirlo per avere più potere sgrassante. Queste bacchette del tetto della Clio Williams, ragazzi, hanno veramente tanti anni, ma tanti, tanti. Sono in ottimo stato perché le ho trovate da un maniaco che teneva la Williams in garage. Facciamo passare qualche secondo e con un pennello andiamo a rimuovere lo sporco. Immediatamente vedo il risultato, c'è subito un riscontro perché sgrassa davvero bene. Raga, questo è da paura. Lubrificante per plastiche, impermeabilizza, protegge dal gelo, rinnova le guarnizioni. È l'ideale per queste bacchette in plastica. Non male, eh? Belle nere. Fantastico. Queste sono le protezioni per le porte. Vanno sgrassate. Per capirci, vieni, vanno qui, guarda. Queste vanno qui, questa parte qui della macchina, sui tagli. Così quando chiudi lo sportello non stacchi la vernice come ho fatto l'altra volta. Devo sgrassare i vent'anni di terra in tre secondi. Che lavoro, eh, sta Clio Williams. E rivederla così oggi mi, mi si apre il cuore vi do una sciacquata questo lubrificante al PTFE è per parti metalliche, plastiche, legno, cuoio, gomma, vetro, superfici verniciate agitare prima dell'uso. Svitol. Molto meglio. Non ci credo. Vanno via con il burro. Erano proprio inchiodati. ok bene, bene. Un'altra cosa. Parto con una carteggiatura K3000 vado a mano, utilizzo questa interfaccia senza acqua, questo va fatto tutto a secco Prima di lucidare il fanale è consigliato mascherare la parte in plastica, il bordo per evitare di opacizzarlo Tu mi dirai, ma più opaco di così? No, invece alla fine ti devo, ti devo dire che sta benino e poi con un ravvivaplastiche questo sicuramente si riprende. Bene, una volta mascherato il fanale, cominciamo a carteggiare con una grana 3000 a secco della COVAX. La trovate da Flaminia Colori a Roma. Perfetto, ora utilizzo un Bigfoot Mini della Rupes con disco in lana della Honey e una pasta 105 McGeer con alto potere di taglio ma allo stesso tempo con un ottimo gloss per rimuovere i graffi della 3000 Velocità 1 per rompere l'abrasivo aggiungo 4 goccioline di pasta abrasiva e aumento la velocità drasticamente vado direttamente a 6 per lucidare come puoi vedere già è un'altra cosa però io ti dirò che gli do un'altra passata. Utilizzo ora una Hone 3 Finishing Compound, taglio 2,6, gloss 5,6. Questo serve per dare ancora più brillantezza. Posso togliere lo scorcio, perché vado leggermente a lucidare le parti in plastica, tanto poi verranno ravvivate e questo disco comunque non graffia. Questo prodotto impermeabilizza e protegge dal gelo, rinnova le guarnizioni, è un lubrificante per plastiche, in poche parole. Ed è molto buono, mi ci sto trovando davvero bene. Trovate i link dei prodotti in descrizione. Non male direi. vi prometto vi faccio vedere la clio williams intera a livello estetico ci siamo dentro e fuori è stata restaurata completamente prima di andare a rimontare il motore farò uscire un video su tutto il restauro quindi non vi preoccupate rimanete connessi non dimenticare di iscriverti a questo canale e di attivare la campanella così quando carico i video ti arriva una notifica e tu puoi vederlo immediatamente ciao